Buonasera, sono Laura Antichi. Vi presento Vialogues per inserire video e dialoghi ed interagire con gli studenti. È molto utile nella didattica flip e DEAS episodi di apprendimento situato. È necessario registrarsi creando un Lab account della Columbia University. Utile per l'apprendimento attraverso video stimolo, può essere assegnato un video agli studenti con il compito di interagire nei commenti e di rispondere ai questionari. Permette di valutare il livello di comprensione degli studenti studenti ed insegnanti possono partecipare a una discussione asincrona. Allora siamo nel, nel sito, eh, all'indirizzo a vialogs.com e andiamo su, potremmo andare in Explore, in Esplore eh, possiamo vedere le, uh, i, video, uh, che sono già, i, i video dialogo che sono già uh, presenti in search possiamo uh, utilizzare questa casella di ricerca uh, per argomento, per autore e, uh, e poi possiamo uh, crea creare il nostro uh, dialog andando in create Quindi qui ho la possibilità di creare un nuovo video, di creare, il, di creare il nuovo video da un mio video, di ricercare un video tra quelli esistenti, come vedete. Mettendo qui la, eh, nella casella di ricerca il eh, nome. Allora noi in questo caso andiamo invece a creare un nuovo eh, video, ma non facciamo l'upload dalla browse, ma eh, lo cerchiamo, mettiamo l'indirizzo di un video YouTube, si possono qui inserire inserire video da YouTube, Vimeo o uh, Vialog. Inserisco il video l'URL, l'URL del video che non era precisamente questo. l'URL è questo add e eh, come vedete ho inserito questo video sulle fake news come, cosa sono e come riconoscerle potrei anche cam cambiare il video e rimuoverlo De eh, qui devo definire un titolo e dirò fake news una descrizione, vabbè come riconoscere le fake news E difendersi okay. e poi eh, do la visibilità public, posso moderare il, il, i, i commenti e disabilitare e disabilitare il, i commenti. Quindi posso aggiungere tra moderatori eh, anche altre persone che possono eh, darmi una mano nel moderare proprio i commenti. Li inserirò i moderatori con il nome, lo username o la mail. Quindi vado in create dialog. Ok. Qui vedete che nella parte sinistra ho il, il, il video che ho scelto. Posso poi creare un commento e inserire un commento, ad esempio nel primo momento del video, il momento 00 eh, prima che il, che il video eh, inizi eh, e, e quindi potrei dire, eh, scrivere quanti di noi sono caduti nelle trappole delle bufale, punto interrogativo e punto esclamativo, quindi ehm. E quindi posto il commento ok al commento il commento può essere rieditato ehm, poi può essere anche cancellato e eh, si può replicare al commento chi poi si loggerà al sito potrà replicare al commento faccio scorrere il video Notizia bomba appena arrivata. L'anno prossimo l'esame di maturità sarà sostituito da un'autocertificazione. Lo faccio Collata scorrere, poi Ma lo l'ho le... fermato e quindi posso postare qui un uh, nuovo commento. E, eh, esempio... quella fake news dell'esame di stato okay. olle ok e ha quindi posto il commento e vedete che questo mi uh, compare in, una, in un secondo eh, dopo l'avvio del mm, del video così posso eh, qui, anche qui editare il, eh, il mio commento posso eh, cancellarlo se non eh, mi piace e, e poi eh, replicare al commento saranno gli studenti a eh, fare questa eh, questa replica vado avanti e e... oggi è un appannaggio dei tele... Bene, è arrivato il momento di... e, e quando credo opportuno, facendo scorrere eh, quindi il video, posso aggiungere anche una, un poll, un sondaggio che um, ha Uh, una risposta multipla o check all the tables e mh, entro qui nella, mh, nella questione della poll ad esempio potrei scrivere sei tanto per scrivere fare l'esercizio ma è caduto nelle trappole del fake news fake news poi eh, posso eh, eh, mettere una risposta sì, ad esempio sì no no e eh, posso aggiungere un'altra option a volte ok quindi ehm, post quindi ho postato un uh, sondaggio e che, dovrà, che potrà essere eh, votato da eh, chi accede eh, proprio a questo dialogo. Come vedete quindi questa applicazione è molto ma molto inter interattiva e eh, permette di eh, fare diverse eh, cose all'interno del, del, della Chat, di questa forma di chat e di uh, comunicare sicuramente tutto quindi ehm, ho raggiunto il mio obiettivo che era quello di uh, preparare una discussione su un argomento abbastanza interessante per la classe ora posso mh, con il setting andare a modificare quindi le informazioni che avevo inserito oppure con lo share posso eh, avere il link diretto al mio, al mio video per, perché eh, i miei studenti o i miei colleghi si, si eh, connettano e interagiscono. posso eh, condividere nei social come vedete e attraverso il, eh, la casella di posta posso anche embeddare il video eh, attraverso l'utilizzo del eh, codice embed ecco questo è tutto su questa applicazione eh, molto eh, interessante e molto dinamica. Buonasera